Crazy ass, oh my, oh my crazy ass, bitches, <laughs> bitches. Eagori e benvenuti oggi in questo nuovo video. Quest'oggi vi porto un'altra reaction: quindi, come ho detto nello scorso video, le re reaction saranno un borbello. Allora, eh, Martin Garrix non me l'aspettavo, ma sta pubblicando veramente una canzone dopo l'altra. Proprio a stecca, le sta pubblicando. E quindi: quindi, questo, allora, eh, ha pubblicato 11 ore fa Totalis che ha fatto insieme a J Hardway. E la andiamo ad ascoltare. Speriamo che sia sempre una bomba, però sono sicuro che sia una bomba. Dalla miniatura, cioè, ora ce cioè l'ho proprio qua grande e sicuramente sarà come negli questi video quindi uno che dipinge. Ma bene, sa. Esatto. Ok, senza di vincere dipingere, all'inizio è figo. Questo adesso fa appena partito figo. e qua si inizia a sentire lo stesso universo di Jagatway. Allora, ora mi sembra un squamera, l'immagine. Allora, il drop è molto, il drop è molto simile a una qualche canzone, se non sbaglio a Wizard, però è molto simile, però è sempre fico. Ovviamente sempre il simbolo di Martin Ben-X, ovvero la croce e la X, Oh figo dai. Allora, il quadro sta venendo particolare, figo. Ah, non è uno squadro. È tipo Tommy Jerry. O sembra uno squadro. Allora, ho appena finito di sentire la canzone Mi aspettavo molto di meglio, sinceramente Perché, cioè, è sempre figa eh, Però da Martin Garrix mi aspettavo molto di più Perché la canzone mi ricorda tantissimo Un'altra sua vecchia canzone, quindi non lo so Però, vabbè, mi ricorda sempre un'altra sua canzone vecchia Allora, è figa la canzone Però manca qualcosa, secondo me Perché da Martin Garrix manca sicuramente qualcosa Perché non era perfettissima come canzone Mi aspettavo di più, però è sempre bella Parliamo del quadro che se non c'entra un cazzo il quadro Parliamo del quadro Allora Il quadro è venuto figo All'inizio sembrava uno squalo Non chiedetemi perché Uno squalo Ma sembrava uno squalo E alla fine Si è visto che era tipo eh, Ger No Tom Di Tom e Jerry O to oh Ger No Boh non mi ricordo Spero che il video vi sia piaciuto Se è così vi ricordo di lasciare uh, Un mi piace Un commento Consigliatemi quale canzone Vorreste vedere La prossima canzone Che diciamo che vorreste vedere sul canale Vi ricordo di condividere il video Se vi va Di iscrivervi al canale Che è fondamentale E di seguirmi su tutti i social Soprattutto Instagram e Snapchat Che è può pubblico sempre delle foto bellissime e così questo. Spero che il video vi sia piaciuto e bello.